dal mio punto di vista personale questo lunedì inizia non solo una settimana come le altre ma inizia anche un percorso un percorso riguardante il talento che porteremo avanti per diversi lunedì sera sono parecchio contenta del percorso che si avvia sono parecchio contenta de, di chi si è già iscritto e, eh, però come sempre come prima di iniziare un lavoro mi accade di avere l'ansia da prestazione. No? È una delle molte parti. C'è una parte molto felice perché è veramente un bel lavoro e non vedo l'ora di iniziarlo. C'è la parte che ha l'ansia da prestazione, poi c'è la parte che invece è molto, molto tranquilla e mi dice: Sai esattamente che cosa stai andando a fare, non ti preoccupare. Sono come tante, tante voci all'interno della mente e della personalità ed è più che umano, avere tante voci dentro. Questa carta però mi conforta in particolare perché mi ricorda quel che è successo moltissime volte quando con questo stato d'animo ho iniziato qualsiasi cosa, una meditazione, eh, un corso, anche solo una diretta eh, a cui tenevo particolarmente o per cui non mi sentivo eh, in perfetto equilibrio. In piccolo accade in realtà anche ogni mattina quando dedichiamo questi 20 minuti alla ginnastica, e alla carta. Tutte le volte che inizio a fare questo, come lo vogliamo chiamare, a fare questa condivisione, a fare questo, non si può neanche chiamare lavoro, ma proprio quest'atto di... Mh, mostrarmi un pochino di più per come sono sento tutte le volte che indipendentemente dalla mia personalità indipendentemente da elisa individuo c'è dietro qualcosa di parecchio più numeroso di parecchio più armonico di molto anche più rassicurante e tutte le volte mi viene come da pensare vabbè se non ci riesco io siamo qui in tanti, qualcuno ce la farà, mi darà una mano, insieme a me qualcuno la porterà a casa questa giornata. In un modo o nell'altro la squadra funzionerà, anche quando lavoro da sola. Ed è proprio questa sensazione di avere come una storicità dietro. Ora è chiaro quando faccio lavori legati alla tradizione del drago trasparente sento gli avi della tradizione, però anche al di là di questo ambito specifico anche più nel um, quotidiano più in generale tutti dietro abbiamo una discendenza di cui siamo l'ultimo pezzo una ascendenza in realtà perché vengono prima di noi la discendenza è quella dopo è come una, un corso di un fiume un flusso e più di una volta mi è capitato anche al di fuori della mia esperienza personale di davvero confrontarmi con tante tante persone che nei momenti di incertezza, di difficoltà, di anche solo oddio adesso ce la farò, non ce la farò, sarò sulla strada giusta anche non grandi drammi ma anche solo momenti di non saldissimo equilibrio sentivano vicini la mamma, il papà, i nonni, la zia, le persone venute prima che hanno un forte legame con quella che è la mia incarnazione, il mio essere qui adesso, meglio ancora se ci sono maestri, compagni di percorso, avi di un sentiero energetico che si riconosce, ma al di là di questo Indubbiamente chiunque ha almeno un sentiero energetico presente nella propria vita, cioè la famiglia da cui si proviene. Gli avi fisici che non per forza devono essere dei santi, non per forza devono aver portato solo cose magnifiche, però è come arrivasse, fluisse fino a valle tutto l'apporto al di là che la personalità lo accetti con facilità oppure con resistenza, al di là che porti qualcosa di luce o qualcosa di ombra. Arriva comunque, ed è quando ci rendiamo conto di questo, non solo una forza eh, grandissima, una risorsa enorme a nostra disposizione, ma anche proprio una, una fonte di felicità. Non ci si sente soli. Anche se si sta facendo qualcosa da soli, anche se non si hanno alleati fisici in questo momento accanto o a darci manforte, si sente che non si è soli e questo credo sia una delle consolazioni più grandi che possiamo trovare, trovare nella nostra vita di esseri umani. Guardiamola ancora un pochino questa carta, tra l'altro appunto ce ne sono proprio due qui di avi che si guardano e stanno insieme quindi oggi facendo i movimenti della ginnastica andiamo proprio a sentirla questa presenza anche nel corpo fisico non solo nella spiritualità o nell'anima Andiamo proprio a sentire anche nella materia che da qualche parte questa incarnazione, questa materia è nata, da qualche parte questa spinta vitale mi è stata passata, non ho fatto tutto da sola, non so voi ma io l'ho molto molto molto chiaro che se avessi fatto tutto da sola non avrei neanche iniziato, non sarei nemmeno qua, quindi possiamo portare l'attenzione a questo mentre facciamo oggi i movimenti. Allora, accendo il microfono. Eccolo. Non solo che avevo un po' di mal di schiena, ma tutti, naturalmente si fa i movimenti fino a dove oggi fa bene arrivare. ascolto giorno per giorno non qual è l'abitudine ma qual è il limite giusto e si inizia ci mettiamo in piedi sento bene le piante dei piedi a terra l'equilibrio sulle gambe, sulle articolazioni che mi sostengono e iniziamo con lo stretching dei meridiani intreccio i pollici dietro la schiena polmone e intestino crasso, prendo aria e poi mi svuoto entrando nella posizione mi allungo a partire da terra, dal basso dalle radici Da terra, dalle radici, prendo aria e la faccio scorrere in tutto il corpo, fino alla punta delle dita. Mi regalo qualche bel respiro. Mi poi respirando dolcemente ritorno cambio l'intreccio dei pollici e ripeto prendo aria da terra e da terra mi allungo sento bene lo stretching nelle gambe nella schiena le braccia se posso cadono dietro il corpo oltre il capo respiro da terra e mi allungo mi bene rimango ben salda a terra senza rischiare di cadere Ritorno, meridiano dello stomaco, meridiano della milza e del pancreas. Se oggi è il caso, approfondisco la posizione. Respiro bene in tutta la parte frontale del busto, nella zona del plesso solare, mi allungo Espirando, se voglio approfondisco ancora la posizione, se no mantengo quella che ho. Quando ritorno piante dei piedi a contatto mani intrecciate davanti se mi è possibile prendo aria dalla base della schiena mi arrotondo ed espirando pian piano avvicino i gomiti a terra collo lungo e rilassato, mento vicino allo sterno, spalle basse, respiro, sento l'allargarsi di spazi inusuali nella gabbia toracica e non solo, in tutto il corpo si distende il mio respiro cuore e intestino tenue. Poi pian piano, espiro e lentamente mi srotolo dalla parte bassa della schiena, si distende la colonna, si riallineano le vertebre, fino ad arrivare anche alla testa. stendo le gambe davanti a me gli do qualche secondo per distendersi tutte per bene prendo aria e respiro nella parte bassa dell'addome e poi mi allungo portando l'ombelico verso i piedi prendo aria dai piedi la porto alla pancia e mi svuoto meridiano dei reni e meridiano della vescica maestro del cuore triplice focolare prendo aria posto il peso sugli avambracci, schiaccio le ginocchia a terra, sfrutto questi incroci per aprire spazi diversi all'altezza del cuore, di tutto il busto e accompagno il respiro ad attraversarli. ritorno, cambio l'incrocio delle gambe, quello delle braccia e ripeto. girando ritorno mi radico bene a terra, gambe aperte quanto oggi mi fa bene cistifellea e fegato senza mai perdere contatto con il suolo apro lo spazio nel fianco Dal terra respiro e lascio fluire bene aria in tutta la parte allungata del corpo. E ritorno al centro espirando. Ripeto dall'altro lato. Apro bene il fianco senza perdere l'equilibrio. Espirando, ritorno al centro. piedi, attraverso i miei tre corpi, inspiro, espiro, trattengo, e ci calo bene, corpo-mente, me. Anima. Corpo mente. chakra ai movimenti dell'angelo, per canalizzare, terzo, primo, secondo, quarto, quinto, sesto, Settimo. Avanti e indietro, nell'ottavo movimento. Apro alla filatura. Apro la cavità smeraldina. Seguo i movimenti di potere delle geometrie. opposti del pentagono. L'armonia dell'ottavo. L'emanazione del cielo. le metafore dell'esagono. forme di incontro della spirale, un passaggio del triangolo. forme e la capacità di vederle e per un attimo tutto confluisce e diventa uno. musica. Allora, grazie per aver seguito, domani mattina sempre alle 9, per chi ne ha desiderio, questa sera invece parte il percorso geometrico. Vi lascio la locandina qui di seguito. Ciao, grazie.